Ciao a tutti Colors, benvenuti in questo nuovo video che non so bene quando vedrete ma dato che si tratta del tag dei capelli dovevo approfittare di essere bello e trentenne ancora nel poco per poter farvi il tag con i capelli belli scherzi a parte, le campane vogliono partecipare al tag come spesso accade non so se si sente ma ormai l'ho detto quindi sapete che ci sono il tag dei capelli è stato creato da eh, Scarlet81. Aspettate giro la camper che così no. Ok, meglio un canale che non conosco, ma che magari vi linkerò in descrizione, anzi senza magari. Mentre io sono stato taggato da quel figo di Renato ASMR. Eh, suggerisco il suo canale perlomeno se amate la smr perché ha una voce molto rilassante poi non so io mi rilasso indistintamente con voci maschili e femminili eh, quindi mi deve piacere la voce, non, non si tratta di una preferenza di... tra maschio e femmina diciamo quello casomai c'entra la vita affettiva ma è un altro discorso quindi se vi piacciono le voci maschili molto rilassanti andate a visitare il canale di Renato, se non vi piace vi assicuro che Renato è la bontà in persona, non succederà assolutamente niente quindi grazie Renato per questo tag se non l'avete già fatto mettete un like a questo video perché metterlo all'inizio aiuta l'indicizzazione che in questo periodo è disastroso ma in, ehm, iniziamo con le domande perché sarà già troppo tempo che parlo prima domanda capelli lunghi corti o media lunghezza allora qui non si capisce se quante volte dico allora basta non si capisce se si parla del nostro gusto estetico personale per quanto riguarda le altre persone su noi stessi comodità o quant'altro allora io vi dico che su di me capelli corti finché vivrò poi per il resto Vivo e lascio vivere, nel senso non sono di quelle che, No, tu sei una donna, quindi devi portare i capelli sotto al sedere. No, se ti piacciono sotto al sedere, te li porti sotto al sedere. Se ti piacciono a caschetto, te li porti a caschetto e vi riscorreranno. Eh, stessa cosa per i ragazzi. Posso dire che magari una certa, su una certa forma di viso mi piace di più il capello lungo piuttosto che il capello corto, però sono cavoli degli altri come si tengono i capelli. Uh, ricci o lisci? Allora, mi piacciono i capelli ricci Ma um, ascoltando le persone che hanno i capelli ricci um, Nello stesso tempo sono sollevato di non averli Perché sono difficili da gestire più che altro Ma sono bellissimi Io non li ho né ricci né lisci Infatti quando crescono diventano una cosa inguardabile E non pettinabile L'avete visto nei miei vecchi video ti piace il colore dei tuoi capelli? Sì, tantissimo, tranne da giugno a settembre quando non posso prendere il sole. Ti piace comunque cambiare taglio, colore dei capelli o fare qualcosa di più particolare? Allora non mi farei mai una tinta intera se non per lavoro come stava accadendo una volta però non mi hanno accompagnato al provino se così si può dire. L'avrei fatta quella volta, qualora fossi stato selezionato e poi sarei assolutamente ritornato al mio rosso facendolo scaricare con lavaggi di capelli quant'altro, qualsiasi altra cosa e basta. E per quanto riguarda invece cose meno invasive, quali col colpi di sole, chatouche che manco so cosa siano, però li ho sentiti dire sul rosso. Capite che non è che si possono applicare molti colori, magari. Prima o poi potrei sperimentare qualche ciuffo, non so, viola o blu o qualcosa, ma una tinta intera no. Vai. Ehm, ti piace andare dal parrucchiere? Adesso sì, adesso sì. Ma non anticipo niente perché altrimenti rispondo a, alla domanda dopo, che appunto è quanti parrucchieri hai già cambiato? Allora, quando abitavo con i miei un paio e non mi ricordo nemmeno... Il perché io abbia cambiato il primo perché ero talmente piccolo Poi quando abitavo a Padova L'assistente mi tagliava i capelli quindi non andavo dal parrucchiare Infine quando mi sono trasferito a Grosseto Ne ho cambiati tre se si considera anche quello che ho adesso Ciao Fabio magari ti faccio vedere sto video Perché il primo allora, se lavorava lui, lavorava bene, però mi dava degli orari assurdi Tipo sempre prima delle 3 del pomeriggio E poi però una volta un suo assistente mi ha fatto assomigliare, scusatemi, a qualcuno affetto da un brutto male sbagliando a tagliarmi le sopracciglia Cosa succede? E quindi non ci sono più voluto andare sì, si sì, erano, no, sì, erano aperte cose che non mi servivano e, mm, Sono andato da una parrucchiera questa volta Non farò altri nomi se non quello di Fabio Perché siamo anche amici su Facebook e quant'altro Sono andato da questa parrucchiera che al secondo taglio Mi ha mandato fuori con i capelli pieni di scaglie Io soffro di dermatite eh, preciso che avrebbe potuto, se avesse voluto chiedere aiuto ai mi miei assistenti, adesso per farmi lo shampoo, perché non pretendo che una persona sconosciuta mi faccia lo shampoo in autonomia, ci mancherebbe altro. Non l'ho fatto, sono dovuto eh, correre tra molte virgolette a lavare i capelli una volta rientrato in casa. E quella è l'ultima volta, volta in cui quella parrucchiana mi ha visto, e dopodiché ehm, l'estate scorsa sono passato dal salone dove lavora Fabio e Clarissa, salutiamo pure lei non li conoscevo minimamente, sono andato a fortuna, mi sono trovato bene Anche se spero di non vivere per sempre a Grosseto, sicuramente non è colpa loro Quindi finché abiterò a Grosseto andrò sicuramente a farmi tagliare i capelli da Fabio C'è qualche maschera, balsamo, spray o altro che ti sta piacendo? No ragazzi, allora io non ho mai fatto la maschera per i capelli, l'ho fatta per il viso se, se trovo la playlist ve la metto in descrizione Cosa ne pensi delle parrucche? Cosa ne penso delle parrucche? Volete davvero saperlo? Vabbè, io ve l'ho detto 3, 2, 1 La lepa la La la La la Preferiresti che ti regalassero un una una ricciacapelli, Una piastra o una seduta dal parrucchiere Allora il fondo Ringraziando gli dei mi funziona E magari Tra un paio di mesi Tre se volete regalarmi una saluta al parrucchiere torno a fare una visita a Fabio e ci facciamo due chiacchiere Ti sei tagliato i tuoi capelli? No perché non riesco Li hai tagliati a qualcuno? No perché non riesco eh. Ti è piaciuto lo rifaresti? No perché non riesco e quindi non l'ho fatto e quindi non posso rispondere Va bene detto questo il tag è finito ragazzi io ho pensato di taggare tre amiche che in qualche modo hanno nel loro quotidiano a che fare con i propri capelli e sto parlando di mm, Sara dell'angolo degli arcani, Caterina di Sontina F e eh, ultima ma non ultima come si dice in questi casi la zia Mirella del canale ricette risate in pochi minuti che qualche volta ha fatto anche qualche video mentre si tingeva i capelli um, il video è finito spero che vi sia piaciuto se non siete iscritti iscrivetevi al canale attivate la campanella per non perdervi nessuno dei miei fantasmagorici video e noi ci vediamo alla prossima ciao